Buon pomeriggio e benvenuti a tutte e tutti a questa terza puntata di A Tu Per Te, un podcast di Associazione Volonbright con lo sportello in forma disabile. Eh, a Tu Per Te è un podcast che in maniera cadenzata cerca di raccontare la disabilità insieme ad altri temi eh, trasversali in maniera un po' innovativa e in maniera un po' leggera, anche se in realtà il tema di oggi che è la giornata internazionale per eliminazione contro la violenza sulle donne non è un tema leggerissimo però cerchiamo di affrontarla nella maniera più interessante e importante possibile qua con noi oggi c'è Marta Petrini, avvocata Benvenuta. Grazie, buongiorno a tutti. Ed è qua perché in realtà è avvocata anche interna all'equipe multidisciplinare del progetto Fior di Loto, quindi eh, offre insomma, il, suo, il suo lavoro e le consulenze legali per le vittime di violenza che arrivano al, al nostro sportello. Quindi 25 novembre, eh, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza eh, contro le donne, e, insomma se ne parla nei notiziari, sui social, ogni, ogni giornata in realtà internazionale, no? diventa poi famosa durante quella giornata lì, però non sempre ci si chiede, ma come mai proprio oggi, per esempio, come mai proprio oggi, 25 novembre, è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne? Allora, la giornata viene istituita formalmente dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999, uh, con una um, risoluzione, con la quale si invitano i governi, le organizzazioni internazionali, le ONG a uh, organizzare iniziative e eventi proprio per sensibilizzare la popolazione su questo problema. Uh, perché il 25 novembre uh, si tratta di una ricorrenza, ovviamente una tristissima ricorrenza, um, perché Viene scelta questa data a um, commemorare l'omicidio di tre donne, tre attiviste politiche che furono assassinate nel 1960 in Repubblica Dominicana um, su ordine diciamo, del dittatore. Uh, viene um, simulato un incidente perché queste tre donne erano appunto tre attiviste che vengono stuprate, massacrate, uccise e poi lanciate con la loro auto, i loro corpi vengono fatti cadere da un dirupo facendo appunto simulare un incidente ma era chiaro a tutti che fosse stato un assassino. Uh, la data viene scelta in realtà molto prima del 99 perché è nell'81 al... Um, primo incontro femminista uh, latinoamericano e caraibico che si svolge a Bogotà in Colombia che viene scelta proprio questa data per ricordare uh, le vittime di, di violenza, è proprio giornata internazionale si dice per l'eliminazione della violenza sulle donne uh, e poi sono le nazioni unite a confermare uh, appunto questa data e formalmente istituire la, la giornata. È interessante che um, dal 25 novembre iniziano i 16 giorni per l'attivismo um, contro la violenza di genere, quindi non è una sola giornata ma iniziano questi 16 giorni che si concludono il 10 di dicembre uh, che è la giornata dei diritti umani, questo proprio a voler um, significare che uh, la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani e quindi è molto, molto interessante. Sì sì sì, effettivamente informandomi per, per il podcast o comunque insomma negli anni per il 25 novembre, anche banalmente su Wikipedia c'è scritto: no, dei 16 giorni, cioè inizia il 25 novembre, questi 16 giorni, e finiscono il 10 dicembre, che ehm, appunto è la giornata per, per i diritti umani. Quindi la violenza mh, contro le donne, la violenza di genere, è effettivamente una. Um, va, va in contrasto con. I diritti umani sostanzialmente, è diritti umani, Assolutamente. Sì, lo chiaramente l'ONU con la sua risoluzione, è appunto una scelta simbolica di far incominciare i 16 giorni il 25 di novembre e farli terminare nella giornata mondiale per i diritti umani. 10 dicembre, ok, questa è effettivamente un'informazione un molto interessante che magari insomma anche oggi in mezzo alle notizie, in mezzo agli approfondimenti non... Si, si parla tantissimo magari... del 25 novembre, esatto. per fortuna sono tantissime le iniziative però... Sì. un po' di storia <ride> sì e, io vabbè chiaramente la, insomma, il mio punto di vista il mio, il mio sguardo è, è da psicologa da psicologa interna al fior di loto e da donna anche no? quindi chiaramente la violenza sulle donne ehm, risulta per me un, un fenomeno ehm, un, come dire un, un, un oggetto sociale tra virgolette per cui io da psicologa in maniera professionale mi avvicino ehm, appunto in una in una dimensione professionale quindi è qualcosa che eh, che crea della sofferenza no che crea comunque del, del disagio se non se si va insomma se si segue l'escalation di, di violenza si va anche in qualche modo a in, in situazioni ben più gravi chiaramente però essendo un fenomeno sociale è anche qualcosa che dal punto di vista legislativo e dal punto di vista sociale allargato deve essere in qualche modo preso in considerazione. Um, in, Italia, um, in Italia ci sono stati diversi cambiamenti dal punto di vista legislativo relativamente alla violenza domestica alla violenza di genere um, ci puoi fare una, una panoramica insomma di quello che è cambiato a livello legislativo negli anni? Allora negli anni um... Gli interventi normativi a riguardo sono stati uh, molteplici, soprattutto negli ultimi anni, dove uh, l'interesse fortunatamente mm -hmm. per questo fenomeno, anche a livello legislativo, è molto aumentato. Um, teniamo in considerazione che il nostro codice penale è ancora il codice del 1930, uh, quindi <ride> di datato. Strada, è datatissimo <ride> e uh, è stato scritto e promulgato uh, in una situazione politica molto diversa da quella attuale um, e quindi un codice ancora molto incentrato sulla um, uh, figura dello Stato il codice divide i i reati per argomenti, eh, parte da quelli più importanti, tra virgolette, che sono contro la personalità dello Stato, poi la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia e via dicendo, e sono gli ultimi i reati, quelli contro la persona, okay. ed è un codice molto eh, incentrato appunto sullo Stato, sulle formazioni sociali, tant'è che il reato che più da vicino riguarda la violenza sulle donne, che è il reato di maltrattamenti in famiglia, all'articolo 572 del codice, non è inserito tra i reati contro la persona, nonostante la vittima sia ovviamente una persona, ma tra i reati contro la famiglia, perché mm. quello che il legislatore del 1930 andava a voler sanzionare era appunto la lesione alla istituzione famiglia. Ehm um, Così come i reati di uh, violenza sessuale, i reati contro la libertà sessuale uh, sono stati inseriti tra i reati contro la persona nel 1996 Quindi praticamente ieri, ieri erano prima tra i reati contro la moralità pubblica mm. e il buon costume o insomma una dicitura simile okay. Era quindi appunto un codice molto poco attento alla persona uh, Il punto di svolta poi nella normativa sulla violenza domestica, la violenza di genere è la convenzione di Istanbul, che è del 2011, quindi recentissima, che viene poi ratificata in Italia nel 2013 e a essa seguono una serie di modifiche normative che vanno ad adeguare il nostro sistema di... Uh, tutela contro la violenza domestica, la violenza di genere a quelle che sono uh, le raccomandazioni diciamo della convenzione di, di Istanbul. Um, gli ultimi interventi più recenti sono quindi la legge, quella che si chiama, mi sembra, contro il femminicidio che uh -huh. è proprio successiva alla convenzione di Istanbul e un po' più recente il famosissimo codice rosso del, del sì. 2019. Uh -huh. Ok, eh, quello mh, per curiosità il, è rimasto uguale in questi anni eh, il, il codice rosso? Ecco, allora, ci sono sì, state delle In realtà um, è questa legge del 2019 uh, che nasce secondo me un po' dalla narrazione che viene fatta nei media della violenza di genere come un fenomeno in cui le donne denunciano, denunciano, denunciano e non sono mai ascoltate. Una narrazione che per fortuna è vera fino a un certo punto nel senso che il sistema giustizia già aveva degli strumenti efficaci di tutela delle donne vittime di violenza che denunciano per esempio le misure cautelari, l'allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento che sono tutte ovviamente state inserite non nel 1930 quando è stato fatto il codice di procedura ma negli anni successivi. Il codice rosso uh, inserisce una sorta di corsia preferenziale all'interno delle indagini per i reati di violenza okay. domestica, quindi era quella famosa norma per cui la donna che denuncia deve essere sentita entro poche ore dal pubblico ministero e quindi fa sì che uh, siano meno i procedimenti che si fermano alla fase delle indagini uh, per evitare quel fenomeno di cui tanto si parlava e um, si propagandava anche in politica della donna che denuncia che non viene ascoltata in realtà nel nostro lavoro non è che sia cambiato tantissimo okay. pre, pre codice rosso e post codice rosso okay. quindi certe cioè, certe dinamiche professionali poi sono le stesse sì. nel senso nel ok, okay. Sì. Mm, c'è sicuramente una uh, connessione no? tra i cambiamenti legislativi, i cambiamenti poi sociali e culturali, nel senso che alla fine uh, l'impianto legislativo dovrebbe sempre dovrebbe già uso questo, questo condizionale qua, dovrebbe sempre un po' seguire i, um, i cambiamenti socioculturali. Ma poi succede anche l'inverso, nel senso che i cambiamenti socioculturali che avvengono poi effettivamente influenzano tanto ehm, i cambiamenti dal punto di vista legislativo. Secondo te qual è, eh, come dire, il... Um, la direzione più forte, cioè sono più i cambiamenti legislativi che influenzano la società o viceversa? È un po' chi è nato prima, l'uovo o la gallina? <ride> è un po' così, è un po' quasi impossibile rispondere, uguale come tra l'uovo e la gallina. Diciamo che um, il nostro legislatore non è che sia il più veloce di tutti, mm. uh, spesso arriva, uh, ma questo al di là della violenza di genere, su tanti temi arriva dove la giurisprudenza è già arrivata, okay. arriva dove il cambiamento um, culturale un po' è già arrivato. È chiaro che avviene anche l'inverso, quindi come, come dicevi tu la norma influenza eh, le, ovviamente le reazioni dei, dei cittadini. Volendo tornare all'esempio del Codice Rosso, eh, il fatto anche che sia stata molto pubblicizzata questa legge come da adesso in poi le vittime vengono ascoltate subito, ehm, io ho la speranza che eh, induca a denunciare anche la donna che aveva paura di essere inascoltata, che quindi eh, prima diceva ma tanto io denuncio nessuno fa niente, rischio solo di peggiorare la mia situazione perché lui scopre che l'ho denunciato e mi massacra di più e invece che sia un po' passato il messaggio le vittime vengono ascoltate, uh -huh. quindi un po' e un po' si influenza una vicenda. Ok. <ride> Relativamente al, alla, alla violenza sul, sulle donne, eh, proprio così, ma un po', un po' di pancia, comunque da riflessioni insomma, che, che magari ti arrivano dalla tua esperienza di questi ultimi anni, effettivamente i cambiamenti a livello di leggi che ci sono stati, Cosa, cosa hanno apportato proprio in termini di, di cambiamenti scusami di, mh, mh, a, li, a livello sociale mi spiego meglio ehm, spesso si sente dire Uh, che uh, si esagerano un po' no? i numeri sulla violenza di genere, i numeri dei femminicidi, ma no, ma in realtà ma, ma cioè, non, non sono sempre stati così tanti si diceva no? quando è uscita, è uscita la legge del 2012 sul femminicidio qualcuno comunque diceva uh, non è un fenomeno da uh, analizzare così tanto e addirittura farci, farci una legge apposita no? Mm. Il fatto di avere una copertura legislativa, secondo te, comporta effettivamente che si dà troppa attenzione a un fenomeno o invece finalmente c'è una, come dire, una protezione di certe situazioni? Allora, troppa attenzione sicuramente no, anzi, uh, è un fenomeno che merita tutta l'attenzione che merita e anche di più ed è un fenomeno in cui qualsiasi statistica è uh, sottostimata, sì. quindi il fenomeno è più di quello che si vede e se, si vede, se abbiamo la percezione che si veda tanto, che i femminicidi siano tanti, che le violenze domestiche siano tante, sappiamo che c'è di più di quello che vediamo, quindi uh, mh, è un fenomeno tra l'altro molto trasversale che non riguarda solo una certa parte della popolazione, che non riguarda solo uh, una certa um, età della popolazione, una certa classe sociale, se vogliamo usare questo, sì. questa sì, terminologia, sì, sì. è un fenomeno molto trasversale e appunto uh, sottostimato, nel senso che la violenza sommersa e non denunciata è uh, sicuramente ancora tantissima mm. e quindi è un fenomeno che merita uh, le giornate internazionali e merita di avere uh, sempre più risalto, anche mediatico. Sì. Sì, sì, assolutamente, io ho fatto un po' la, la domanda provocatoria perché okay. in effetti um, c'è sempre no, un filino di... Di polemica dietro anche giornate come quella, come quella di oggi um, o anche dietro la, la giornata dell'8 marzo eh, banalmente. Uh, quindi ci sono sempre queste polemiche un po', un po' volanti come se in realtà uh, i, insomma, le leggi oppure le associazioni, no? uh, tutti, tutti gli psicologi o comunque chiunque si occupi di violenza di genere sia è uh, esagerato, no? gira un po' questa... questa Quest'opinione qua anche relativamente a certe posizioni femministe che non si può effettivamente non, non attivare secondo me in certi, in certi contesti, in certi, in certi fenomeni e come dicevi tu, mi soffermo un po' su questo, c'è una grande zona grigia di... Uh, situazioni che non vengono denunciate, quindi no, sono quei c'è un determinato numero, ci sono determinate statistiche, ma in realtà forse c'è molto molto di più. E sicuramente nei, in questa zona grigia di situazioni che effettivamente non vengono alla luce, uh, rientrano tantissime situazioni di violenza verso donne con disabilità. Eh, che abbiamo visto comunque negli anni col fior di lotto effettivamente arrivano alla denuncia in maniera ehm, molto ostacolata per un motivo o per l'altro quindi tante donne con disabilità in effetti vivono situazioni di violenza di tanti tipi e sono molto più lontani rispetto alle donne non disabili eh, rispetto alla possibilità di, di una denuncia, di essere ascoltate, mm. di essere accolte O anche solo in una situazione di emergenza di essere allontanate dal luogo effettivamente dove, dove vivono la situazione di, di violenza e, Tu in questi anni appunto hai collaborato, hai collaborato un po' col, col Fior di Loto Il tuo ruolo, cioè cosa... Come, come svolgi le, le, le consulenze legali? E quali sono le situazioni che hai, che hai visto più spesso in questi anni? Allora sì, come dicevi tu, eh, è un fenomeno ancora più sommerso. Um, questo è dovuto a moltissimi motivi, ma anche al fatto che mentre il fenomeno violenza eh, di genere, violenza domestica, violenza sulle donne in generale, ha avuto enorme attenzione da parte del legislatore, non è mai abbastanza, perché poi spesso gli interventi sono vado a modificare il codice penale, a inasprire la pena, ma poi non investo dei soldi in quelli che sono i servizi. Ma questo qua apriamo un modo. E lì, vabbè, sì, certo. <ride> Però appunto un po' di attenzione sia mediatica che politica che è legislativa, il fenomeno l'ha avuta. Uh, la questione violenza sulle persone con disabilità invece è uh, assolutamente ignorata dal nostro legislatore. Uh, non so, non vorrei aprire il capitolo di D.L. Zan, però uh, è un capitolo che ci fa abbastanza vedere quanto uh, la violenza, la discriminazione sulle persone con disabilità sia tenuta in considerazione zero, già sì, solo per sì, il sì, fatto sì. che riguarda DDL ZAN si parla di violenza sulle persone omosessuali, c'è anche quello, ma c'è tutta sì. la parte disabili che è stata cancellata, ignorata. Um, a maggior ragione lo sono eh, interventi appunto più eh, volti a inserire dei servizi specifici eh, all'interno del sistema giustizia e all'interno del sistema di protezione delle vittime di reati per le persone disabili. Quindi se la donna vittima di violenza in questo momento più facilmente può trovare eh, servizi antiviolenza dove trova sostegno psicologico, magari un accompagnamento al lavoro, all'indipendenza economica, ehm, case rifugio, dove andare in situazioni di emergenza con i figli, per la persona con disabilità questo è molto più difficile uh, e questo ovviamente contribuisce enormemente al mh, restare sommerso di questo, di questo mm -hmm. fenomeno. Um, All'interno del, del fior di loto il mio ruolo appunto è quello di fare consulenze legali e quindi di informare la persona disabile su quelli che sono i suoi diritti um, all'interno di un procedimento penale o eventualmente di un procedimento civile se uh, dalla denuncia della persona maltrattante originano dei profili civilistici, quali una separazione, okay. una cessazione di convivenza eccetera. Okay. Io adesso saluterei Marta, perché in realtà questo podcast, come vi dicevo prima, ha due parti. Saluterei Marta Petrini, grazie mille. Grazie a te, arrivederci a tutti, è stato un piacere. Grazie. E inviterei i due colleghi psicologi, Mattia Ghigo e Laura Stoppa, per la seconda parte di questo podcast. Benvenuti. Grazie Alessia per il tuo invito, Siamo molto, sono molto felice di essere qui. Grazie Alessia, sì, siamo proprio felici di poter parlare di cose a noi care. Grazie a voi. Eh, Laura è psicologa e psicoterapeuta, Mattia è psicologo, entrambi lavorano al progetto Fior di Loto dell'Associazione Verba che si occupa proprio di violenza, ehm, di violenza verso le donne e anche gli uomini, poi spiegheremo perché, eh, con disabilità che appunto vivono Situazioni. sono vittime di violenza, ma anche su questo poi approfondiremo, facevano, faremo una bella, una bella riflessione. Io vi chiederei, con Marta abbiamo fatto un po' una panoramica sulle parti più legali, diciamo, no? e anche un po' culturali della, della violenza. Io a voi invece chiederei una definizione, in qualche modo, della violenza, cioè cos'è la violenza dal punto di vista psicologico o in generale? Mm -hmm. Ma mi verrebbe da partire con una bella definizione dell'OMS per uh -huh. dare appunto, un punto un po' più specifico eh, sul fenomeno. Eh, L'Organizzazione Mondiale della Signata, appunto la definisce come l'utilizzo intenzionale di forza fisica eh, o del proprio potere contro se stessi o un'altra persona o contro un gruppo o una comunità. Eh, tale questa, questo utilizzo intenzionale della forza da determinare sia in termini di probabilità che in termini di effettivo esito, lesioni fisiche, danni psicologici ed esistenziali, problemi nello sviluppo nel caso dei bambini o addirittura la morte insomma, quindi danni permanenti o la morte. Okay. Sì, a noi piace partire da una definizione generale perché uno dei grandi quesiti quando iniziamo a parlare del nostro lavoro è, e questo lo dico da anni ahimè, perdonate la ripetizione, ma perché anche le persone con disabilità sono vittime di violenza, anche le donne subiscono violenza. Ebbene sì, quello che noi raccontiamo, quello che noi diciamo negli nostri incontri è che la violenza è violenza e anche quando viene declinata sulla disabilità il fenomeno è questo e quindi abbiamo tutte queste specificità che riportiamo con una definizione generale ma non dobbiamo dimenticare poi che però ci sono dentro questo nucleo delle peculiarità, no? C'è uno squilibrio di potere uguale, come sempre, come sempre accade appunto in una situazione di violenza. Ma forse possiamo aggiungere che lo squilibrio di potere non è tanto una novità nella violenza, ma l'utilizzo che se ne fa di questo squilibrio di potere è mh, abbastanza comprensibile il fatto che se una persona ha una disabilità vuol dire che ha delle limitazioni e anche questo mi piacerebbe poi ridefinirlo. Mm perché noi non incontriamo persone con limitazioni, noi incontriamo persone con aspetti da potenziare, Esattamente, no? sì, e poi tipo il tipo di lavoro che si fa sostanzialmente in un percorso di accompagnamento psicologico, quello di identificare le risorse e potenziarle piuttosto che andare a vedere... Che cosa non funziona e sentirsi dispiaciuti per quello che non funziona, certo. che sarebbe solo una parte del lavoro. Quella. E forse questo non è anche qualcosa di nuovo, qualcosa di non visto mm -hmm. tendenzialmente nella vita di tutti i giorni, mm -hmm. presi dalla fretta, presi da quelli che sono gli stereotipi che guidano il nostro pensiero, il nostro gira, la persona con disabilità ha delle limitazioni. Ok, accettazione del fatto che tutti noi abbiamo delle difficoltà, abbiamo dei punti di forza quando è che avviene la violenza su tutto ciò? Quando io faccio forza sulla tua disabilità. Una delle cose terribili che abbiamo raccolto è anche la doppia vittimizzazione. Assolutamente. No? Un'altra volta quando ci confrontavamo, con te anche, perché poi diciamolo, tu sei una nostra collega, quindi <ride> ci teniamo a dirlo. <ride> Assolutamente, in uno dei nostri confronti spesso avviene che ci diciamo... Eh, ok, ma facciamo passare anche il messaggio che eh, ciò che viene detto dopo, ciò che accompagna il racconto di una violenza, anche può rischiare di essere una, seco una vittimizzazione uh -huh. secondaria. Sì, si chiama così, oltre, esatto, vero. oltre al fatto che ehm, queste, queste multiple vittimizzazioni alle volte si accompagnano anche a un'invisibilizzazione uh -huh. di, di queste dinamiche, perché appunto eh, per. Per la maggior parte del pubblico generale per l'uomo della strada diventa anche difficile credere che una persona con disabilità possa essere maltrattata mm -hmm. come molto spesso capita da persone che le sono vicine mm -hmm. ecco, quindi c'è un po' questa aura molto spesso di angelificazione delle persone mm -hmm. e, infantilizzazione, e infantilizzazione o comunque appunto il non accostamento eh, tra la Uh, violenza e anche la sessualità, poi questo è tutto un altro tipo di discorso: della persona, la persona disabile. Non c'è assolutamente questo affiancamento no, nelle concezioni delle persone delle persone comuni. Assolutamente. E quindi, nello specifico: quindi, il servizio antiviolenza uh, disabili, quindi quello interno al progetto Fior di Lotto, che funziona? Cioè, Proprio nel pratico, voglio proprio una... Ma, ehm, allora, sicuramente uno dei, dei punti di forza del, del, nostro, del nostro servizio è una profonda interdisciplinarietà delle, delle figure coinvolte nel, nel, nel fornire aiuto e nel fornire sostegno alla persona che ha incontrato la violenza. Eh, non a caso dico incontrato la violenza, magari poi approfondiamo. Eh, perché la violenza è qualcosa che accade tendenzialmente, non è qualcosa, insomma, non è qualcosa che fa parte dell'identità di un qualcuno, eh. mm -hmm. nel percorso di vita c'è un momento in cui si può incontrare la violenza, ma eh, non voglio dilungarmi troppo, appunto c'è questa interdisciplinarietà che è uno degli elementi fondanti del nostro servizio, quindi abbiamo diverse figure professionali, insomma assistenti sociali, educatori. Uh -huh. ne, ne parlavate poco fa magari possiamo dire che il primo incontro scusa se sì, ti interrompo sì, sì. No, avviene con un'educatrice mm. eh, quindi mh, una persona accede mm. al nostro servizio in maniera autonoma attraverso i social ricordavamo attraverso sì. i social attraverso che sia Instagram che sia Facebook che sia il sito noi siamo raggiungibili in qualsiasi piattaforma proprio per avere eh, la possibilità dare la possibilità a tutte le persone che siano anche persone sorde, c'è cioè che di utilizzare uno strumento a loro utile, consono, appropriato. Tant'è che dicendo. questi educatori che fanno accoglienza comunque hanno anche la possibilità, alcuni di loro sono anche segnanti in LIS, mm. quindi hanno la possibilità di accogliere persone con, con problematiche di udito. Mm -hmm. E è la scelta di um, fare come primo incontro un incontro con, tra persone quindi tra operatore che è un educatore e la persona è anche perché noi pensiamo che ogni situazione ogni storia abbia poi dei bisogni e delle peculiarità differenti quindi l'obiettivo primo è capire qual è la tua esigenza mm -hmm. um, di solito faccio l'esempio del sartono: si arriva, si prendono le misure si disegna il vestito che sta meglio addosso a te. Alcune volte interveniamo noi, molto spesso perché ahimè, si parla comunque di esperienze negative che lasciano un segno attraverso cui passare no? per riprendere il tuo discorso, dicevamo, no? Già. Eh, che non vuole essere identificativo della storia della persona, quindi questo ci teniamo, no? ecco perché poi facevamo quei riferimenti al nome in cui vengono chiamate le persone, a quello che poi si può fare. Ma oltre a noi, appunto c'è Marta che eh, ci ha preceduto in questo incontro, ma poi ci sono tantissime realtà, noi lavoriamo tanto col terzo settore. Molto in rete. Sì, uh -huh, sì, molto sì, in rete. Sì. Sì, non c'è sicuramente, non viene fornita una soluzione standard, mettiamola così. Esatto. Quindi ogni situazione è obiettivamente, obiettivamente diversa. Ehm, ma a proposito del, diciamo del, dei termini no, che si usano eh, nella giornata di oggi, comunque pubblicità, immagini, mm -hmm. post sui social, eccetera, Um, ritorna un po' questa narrazione qua ritorna un po' la parola vittima mm -hmm. di violenza no? quindi le donne sono vittime e ritorna un po' questa narrazione per cui c'è un, un, un colpevole cioè c'è una parte criminale, violenta e la vittima e non so se siete d'accordo con me è un, un tipo di narrazione che comunque io la vedo molto monodimensionale e soprattutto è proprio il termine vittima che in qualche modo mi apre un'immagine di, um, di mm, Passatemi questo termine di, di sottomissione, quindi io vivo qualcosa um, che, mi, che mi sopprime in qualche modo. Um, eppure, per esempio, nei paesi anglofoni uh, non si usa più o comunque si usa sempre meno il termine vittima, quindi victim si preferisce molto spesso il termine survivor. Cosa uh -huh. allora ne pensate? Sai che forse è molto coerente con anche l'idea uh, di questa nostra chiacchierata, nel senso che quando ci siamo incontrati noi e agli altri colleghi abbiamo pensato ma perché non trasmettere un messaggio diverso questa volta? Perché non cercare di puntare eh, su un aspetto differente, andare anche un po' a integrare quello che ci sì, diciamo che sentite tutti i giorni rispetto alle vittime, alla violenza, a, alla paura, al dolore che ci sono. Ci sono. Certo, ci assolutamente. sono assolutamente, assolutamente, nessuno sì, sì, dei. Non sì, sì. è un metto. discorso di, esatto. di negazione questo, assolutamente. No, lo rispettiamo, ma vogliamo di nuovo trasmettere un messaggio positivo. Quindi ehm, iniziamo anche ad utilizzare, proprio come proponevi tu, dei termini differenti, no? a mettere la luce sul potenziale, su quel potenziale che forse non è stato ehm, messo in risalto, non lo so, scoperto, ah, okay. sì. è stato bistrattato <ride> sì è stato negletto in qualche modo mm -hmm. sì sì assolutamente mi viene da dire che ehm, poi appunto molta della, del lavoro sul trauma che si fa eh, che facciamo noi psicologi consiste poi proprio in questo nel senso che tante volte il trauma poi struttura una narrazione all'interno della persona e la obbliga a pensarsi solamente nel ruolo mm -hmm. della persona traumatizzata e vittimizzata gran parte del parlo per me, del mio lavoro con le persone che hanno subito violenza è proprio il fatto di uscire da questa narrazione cioè dal tu, è vero, sei stato anche una vittima un sopravvissuto verrebbe da dire con un termine molto più utile alla persona, anglosassone, anglosassone in qualche modo, <ride> sì, potremmo purtroppo. anche poi trovarne magari di, di più adatti alla situazione certo. culturale in cui viviamo, però eh, tu esci un po' da questa narrazione qua, tu non sei solo quella narrazione, ci sono altre narrazioni, andiamo a costruirle assieme, mettiamole alla prova qui, nel qui e ora, io e te, e poi una volta che l'abbiamo strutturata io e te, le andrai anche a portare fuori e ti renderai forse conto che effettivamente eh, quella violenza che ti è capitata non ti ha definito, sei una certo. persona che è stata male, che è stata maltrattata, che è stata eh, profondamente messa in difficoltà, ma hai comunque delle possibilità di uscire da questa questione qui. È un evento che fa parte di un percorso e di una storia, comunque le situazioni di violenza creano un po' una frattura, esatto. mi viene in mente, un po' inflazionata come immagine, no? il famoso il famoso concetto di vasi che si rompono ma che poi vengono rimessi in piedi mm -hmm. eh, con una colla comunque dorata. Quindi... No? C'è una, una rinascita o comunque un ricostruirsi in maniera diversa da prima. Questo non lo possiamo, non lo possiamo negare, ma in maniera continua anche, cioè esatto. rimanendo sempre un po' più Tra l'altro, la ricchezza di quei vasi sta proprio nel modo in cui vengono riempite le ferite. Ehm, non so, volevo anche offrirvi un altro, un altro spunto di riflessione, perché non dobbiamo dimenticarci che noi lavoriamo col trauma, ma anche con persone. Che, e, e qui forse andiamo anche un po' nella statistica, la maggior parte delle persone che ne abbiamo accolto hanno una difficoltà intellettiva mm -hmm. e allora spesso ci chiediamo anche, nato prima l'uovo o la gallina, piuttosto che il trauma ha creato una frattura psichica, ok? E, oppure mh, questa persona mm. in seguito al... Appunto, Quindi questa persona in seguito ad una serie di maltrattamenti ha avuto una difficoltà a sviluppare il proprio potenziale o anche la violenza è subentrata ad una fragilità? E quindi io che mi trovo te, eh, Giovannina, seduta di fronte a me, come posso aiutarti? Come riempo le tue ferite con quell'oro splendente? E questa è una riflessione che possiamo fare, perché alcune volte dobbiamo anche riconoscere che... Eh, ci possono essere delle chiavi di lettura differenti e magari quelle ferite, ver mi verrebbe da dire, devono essere sì integrate in una narrazione ma fin dove la persona può arrivare. Inici, mm -hmm. farlo, sì. E eh, ora vi faccio una metafora che probabilmente verrà tagliata, ossia eh, spesso dico, vado proprio nel concreto, ma cosa ti succede se sbagli a mettere il sale nella pasta? Non possiamo togliere il sale nella pasta, rimane salata. Allora cosa andiamo a fare? Andiamo ad aggiungere ciò che c'è di positivo, l'acqua, per ristabilire un corretto equilibrio forse questo è questo quello che dobbiamo dirci noi giochiamo stiamo insieme ti, ti aumentiamo il, la, la quota positiva della vita ti facciamo scoprire che cosa tu puoi ancora fare quelle ferite con quell'oro rimarranno lì e magari non saranno dorate mm. magari non riusciamo a sì, ristrutturarle sì. non so se, se sì, sei sì, d'accordo sì, con sì, questo sì sì sì sì sì, fatte i debiti soppesamenti sì l'idea poi è che poi tra l'altro c'è anche molto un lavoro di rete nel mm -hmm. rimettere assieme certo. no? un pochettino queste ferite un lavoro di rete che però eh, parte sempre anche dal, dal mettere come protagonista mettere al centro la persona che ha chiesto aiuto nel, mm -hmm. quindi appunto insomma, una delle nostre peculiarità dal mio punto di vista è il fatto che noi utilizziamo moltissimo questo lavoro di rete cioè nel senso associazioni, mm -hmm. certo. servizi territoriali, altri professionisti che cercano di tenere insieme questo coccio mentre la persona tira fuori quest'oro che serve mm. come nel kintsugi a mettere assieme il, il vaso faccio un po' mh, come dire quella quella didascalica ma perché secondo me ehm, in questa sede in questo podcast ehm, è anche importante dare proprio delle informazioni specifiche no fare un po' di, di psicoeducazione diremmo noi però facciamo un po' di informazione Le, anche perché l'abbiamo un po' accennato prima però struttur quindi strutturiamo solo un po' la la teoria ma non sarà nulla di noioso anzi eh, un po come abbiamo detto prima con marta sapere in realtà di queste specifiche mh, sulla violenza verso le donne con disabilità aiuta, aiuta ad aprire gli occhi quindi facciamo anche noi un po questa uh -huh. parte mmh, la violenza verso le donne con disabilità che specifiche ha che caratteristiche ha cioè quali sono proprio le situazioni che, che si vivono. Un po' l'abbiamo anche accennato prima, no? Relativamente anche magari um, a situazioni in cui è presente anche una disabilità intellettiva. Um, cioè magari facciamo un po' una, una panoramica, ecco, in questo, in questo senso. Beh, c'è da dire che sicuramente, appunto, come anche si riscontra poi nella, eh, nella popolazione generale, ehm, noi abbiamo una buona prevalenza di vittime di sesso femminile. Uh -huh. eh, però ci sono delle particolarità relative al fatto che se nella popolazione generale, nella società generale molto spesso la violenza è di genere, nel senso che lo squilibrio di potere è orientato nei confronti della parte maschile, ehm, questo non è poi sempre così vero eh, nel nostro, o comunque lo è di meno eh, nella nostra esperienza, mm. nel senso che eh, la violenza rivolta nei confronti di donne, nella nostra esperienza sia clinica che di lavoro, eh, è invece molto più... Eh, Sfumata, cioè nel senso ci sono anche molto spesso violenze da caregiver eh, donna mm -hmm. Eh, sulla persona disabile donna e questo è comunque da tenere presente sicuramente sì esatto perché non è una violenza di genere esatto. come spesso diciamo è una violenza che eh, utilizza la disparità di potere ecco, mm -hmm. per riprendere il concetto quindi prima di tutto non possiamo identificarla con una violenza di genere E collegato a questo fattore è anche è importante dire che le percentuali di violenza eh, fisica e sessuale non sono poi le uniche che riscontriamo, ma quando parliamo di disabilità, è altrettanto violenza il controllo economico, l'allontanamento degli ausili. Pensiamo a eh, una persona con una disabilità motoria che viene lasciata allettata e gli viene quindi impedita la possibilità di muoversi in modo autonomo, come una persona allontanata dai propri apparecchi acustici: se passiamo con una persona sorda, dal proprio bastone o dal cane, la violenza sugli animali, su magari mm -hmm. gli animali accompagnatori abbiamo il sentito cane storie guida. il cane mm. guida che è sì, fondamentale sì, sì. anche mh, non so se lo sapete ma sapete che non si sta ad accarezzare a toccare sì, a giocare sì, con sì, un sì, cane sì, gu... noi perché, lo sappiamo lo sappiamo perché, so. è, <ride> sta sta perché è un cane che lavora. sta lavorando <ride> e quindi certo certo mm. E, e quindi anche questo, no? ci sono altri tipi di violenza, perché nell'immaginario collettivo violenza sulle donne pensiamo al sangue abuso sessuale mm -hmm. percosse. Ma anche le pubblicità in effetti Bravissima. hanno, come dicevo un po' prima, hanno questa narrazione, questo immaginario un po' qua, no? Mm -hmm. Questo rosso mm -hmm. che ritorna, mm -hmm. il sangue, la, la... sì, sì, sì. E invece è un pochino più complesso, ecco, forse... Eh. Quando, le, quando la violenza è su donne con, con disabilità. Ehm, prima accennava il fatto che il Fior di Lotto si rivolge anche agli uomini con disabilità che vivono situazioni di violenza. Vogliamo dire, insomma, sì. se c'è un motivo specifico, è una scelta insomma dell'associazione, del progetto sicuramente, ma... ma mi verrebbe da, insomma, siccome fin, fin, fin fino adesso comunque ho parlato anche di eh, questioni relative alle donne, nonostante io sia un uomo cisgender e quindi sia un pochino meno forse titolato a parlare di violenza sulle donne, questa è una cosa su cui posso magari più, più spendermi, effettivamente eh, a me capita, è capitato e probabilmente continuerà a capitare di avere a che fare con, con pazienti e uomini eh, che sono stati vittime di violenza e anche questo è sicuramente una quota... Eh, importante del mm -hmm. nostro lavoro, eh, non è nata subito perché appunto inizialmente eh, una delle, più, delle nostre iniziali fonti di, di ingresso mm -hmm. di nuovi pazienti era l'ambulatorio ginecologico, sì, che ricordiamo è importantissimo, in cui Laura, le parte del fior di loto, esatto, sì, l'altra anima del fior di loto. Esatto. <ride> e appunto ci sono molti pazienti uomini che sono sottoposti a violenze un po' ad ampio spettro, sia mm -hmm. quelli di cui parlavamo adesso con Laura, eh, sia e proprie violenze anche sessuali, effettivamente mi viene in mente un mio paziente che ha visto delle cose abbastanza pesanti, sotto mm -hmm. questo punto di vista da parte dei, dei genitori, mm -hmm. anche. Okay. quindi stiamo parlando di situazioni molto a quelle di, di violenza sulle donne, effettivamente, certo. con un'altra casistica molto minore. Ecco. Sì, magari numeri, numeri esatto, diversi dal esatto. punto di vista statistico, sì, però sì, sì, esatto. ok. okay. Ehm, quindi abbiamo anche prima, diciamo che il messaggio un po' che vogliamo far passare in questa seconda parte è che esiste la possibilità di una diversa narrazione della violenza sulle, sulle donne, quindi uh -huh. conseguenza anche una diversa narrazione della violenza sulle donne con disabilità e vorrei con voi fare proprio una, una sorta di gioco in realtà coinvolgendo anche le persone che, che, ci, ascol che ci ascolteranno e che o ci vedranno, in realtà vabbè si può fare tutte e due, <ride> e, e quindi cercare insieme a voi, poi appunto è un invito che facciamo, che, che facciamo un po' tutti, sì. a cercare dei sinonimi, perché cambiando in realtà il linguaggio eh, possiamo cambiare anche um, le concezioni, gli atteggiamenti e i comportamenti che abbiamo nei confronti di un certo fenomeno, mm. in questo caso della violenza. Quindi, parla invece la di psicoterapeuta dire... cognitivista che c'è in te in questo momento e <ride> eh beh, oh, eh, parte, vabbè, sono parte, eh, minoranza in due contro uno <ride> quindi facciamo così, invece che usare l'espressione subire una violenza, subire la violenza che parole possiamo usare? l'abbiamo già un po' accennata sì, prima esatto. perché poi noi ci spoileriamo <ride> da soli però pensavamo di mh, veicolare l'immagine di un incontro, un passare attraverso è una cosa che, che capita Forse mh, la metafora dell'incidente che l'altra sera, sì. perché ci siamo preparati sì, per questo ehm... incontro, l'altra sera abbiamo un po'... Esatto, sì, eh, ne parlavamo, diciamo, nei termini che appunto una, una violenza fatta mutatis mutandis è eh, un po' come un incidente, no? in qualche modo, nel senso quando a nessuna persona che sia stata vittima di un incidente stradale e abbia recuperato verrebbe mai in mente... Di essere considerata vittima di incidente stradale per tutta la sua vita. Mm -hmm. cioè, ha avuto un incidente, magari anche grave, magari si è ripresa, magari non del tutto e qui. Anche sul, sulla possibilità poi di entrare nella disabilità e non, non necessariamente nascerci, ma comunque non divaghiamo: mh, a nessuno verrebbe mente di considerarla eh, insomma, sen senza termine una, una persona vittima di incidente, una persona che in un momento puntuale della sua vita ha avuto una brutta esperienza che magari ha anche lasciato degli strascichi psicologici, ma che non la definisce in quanto tale. Eh, questa era un po' una metafora che avevamo. Sì, forse perché eh, adesso noi eh, effettivamente è vero che noi psicologi chiacchieriamo un sacco, come ci dicono dalla regia, <ride> che ci invitano a stringere, quindi grazie, <ride> ma effettivamente eh, quello che davvero ci teniamo un po' a, a esprimere è questa idea. E ripeto, davvero non è uno sminuire l'intensità e il dolore dell'esperienza, ma aiutare le persone che si approcciano e che lavorano e che incontrano donne e uomini che hanno mh, ehm, appunto. Incontrato questa esperienza, aiutami adesso. Volevo dire, <ride> stupito di eh, certo, è È un esercizio: è un certo, esercizio di sì, sì, sì, impegno. Sì. le volte per, mm -hmm. per riuscire a e vorremmo davvero farlo, prima perché, come avete appena visto, non è così facile mm. e ci entriamo dentro anche noi quotidianamente. Ma poi proprio perché aiuta la persona a ridare, dare a ridare valore alla propria identità. A prescindere, lo dicevi, cioè eh, per dare risalto a un fenomeno sommerso perché per questo che poi abbiamo avuto tantissima pubblicità tantissimo eh, i media ringraziamo di tutta l'attenzione ma vorremmo comunque mh, proporre un'idea diversa no? della violenza ok va bene parlarne ma parliamo in un modo che comunque eh, dia alla persona la speranza un mm -hmm. sì. modo che sia utile non solamente che non porti solo attenzione ma porti anche un'apertura, una possibilità al cambiamento, una prospettiva, una prospettiva esatto, okay. esatto. Siamo verso la fine, facciamo un po' come dire, una panoramica dei servizi che a Torino effettivamente possono essere contattati in situazioni di violenza chiaramente c'è il progetto Fior di Loto e magari insomma, nei, sui social o sul canale dove ci state guardando probabilmente magari verranno messi anche i contatti specifici in ogni caso ci trovate banalmente anche sui social ehm, come associazione verba da lì ci sono i contatti quali altri servizi poi possono essere raggiunti qua a Torino o a livello nazionale? c'è sicuramente il numero nazionale appunto 1522 da, da chiamare in casi di, di violenza e di emergenza. E poi, e poi noi collaboriamo col CAV, che è il centro antiviolenza del comune di città, Torino, uh -huh. quindi della città di Torino importantissima collaborazione assolutamente <ride> sì. io vi ringrazio è stata una chiacchierata molto importante ringrazio poi di nuovo anche, anche marta e speriamo di aver dato un po una panoramica anche delle riflessioni eh, intorno alla giornata del 25 novembre um, io ringrazio anche insomma i nostri operatori di regia federico stella e mattia strocchio eh, ringrazio chiaramente l'informa disabile con cui questo podcast viene co-costruito e ringrazio anche il gruppo LIS che si occupa della, insomma, della traduzione in lingua, lingua, dei segni. Ehm, grazie grazie a te Alessia. <ride> grazie. <ride> grazie, Grazie, grazie anche a chi ci guarda e a chi ha reso possibile la registrazione di questa puntata. Grazie e alla prossima puntata di A tu per te.